Trova il valore numerico della seguente espressione algebrica. Rifacciamo gli esercizi visti. Troviamo il valore delle seguenti espressioni algebriche. Allora, noi abbiamo questa espressione algebrica, 3x più 5, che assume valori diversi a seconda del valore dell'incognita x. La riscriviamo in questo modo. Allora, 3 per... Allora, la x è la nostra incognita... 5 Questa è l'espressione algebrica di cui vogliamo calcolare il valore. Allora, per x uguale a 0. La nostra espressione algebrica che valore assume per x uguale a 0? Allora, in questo caso avremo 3 per la x vale 0, quindi 3 per 0, più 5, uguale. 3 per 0 è 0, più 5, e il risultato è più 5. Quale sarà invece il valore dell'espressione algebrica per x uguale a 1? In questo caso quindi abbiamo 3 per la x che vale 1, quindi 3 per 1, e ancora più 5. Allora abbiamo 3 per 1, 3, più 5, uguale a 8. Che valore assume invece quando la x è uguale a meno 1? Avremo 3 per il valore della x meno 1 e più 5. Abbiamo uguale 3 per meno 1 meno 3 più 5 uguale a più 2.